Stiamo registrando? Sì Cari amici all'ascolto Chi vi parla è il vostro Amedeo Pastelli E mi piacerebbe potervi dire ben ritrovati purtroppo Oggi non è un giorno di cui andare fieri Sono in giro per la città E oggi porteremo alla luce Con questo microfono che ho in mano Tre realtà che meritano di essere guardate negli occhi Un urlo unico per troppo tempo soffocato, ma adesso andiamo a intervistarle. Ed eccoci al primo caso di sofferenza urbana. Ci dica, com'è essere una palma in una strada trafficata del centro? Io non sono sempre stata qui. Mi hanno portata in un vaso, un caro giovane tra l'altro, chissà che fine ha fatto. Mi hanno portata qui una ventina di anni fa. Ero giovane e piena di speranza. Ma stare qui alla lunga mi ha... ingrigita. E ancora non ho capito perché mi hanno messa qua. Dicono per... l'estetica. Ma io non so neanche cos'è. L'unica cosa che so è che io qui non c'entro niente. Sento il bisogno di stare in mezzo a tanti miei simili. E invece me ne sto qui. Non sono più brava neanche a fare ombra a nessuno. Per quanto mi è, mi è concesso di dire, io provo una grande empatia per la sua condizione e la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Proseguiamo. Ed eccoci al secondo incontro della nostra triste rassegna. Che cosa da dire questo bouquet plastificato di mare ai nostri microfoni? Guardi, è stata un'esperienza terribile, me lo lasciate sì, E poi ci hanno portati in spiaggia. Ridevano e suonavano la chitarra, erano proprio carini. Chi l'avrebbe mai immaginato che dopo ci avrebbero lasciate qui? Insomma, cosa ci facciamo in questo posto? Io ero piena di acqua, dolce e di sorgente. Il mare non fa per me. Come dare torto a queste parole, signori miei? Vi ringraziamo per la vostra testimonianza, che è stata fondamentale. E ora passiamo al caso più drammatico, più rilevante della questione. Siamo qui con... Con... Uh... A saperlo cosa sono Mi sentirei molto meglio Ma qua nessuno ci spiega niente La gente si pulisce le sole su di me I cani mi pisciano addosso Sarò pure un cubo di cemento a caso Ma ho un cuore pure io Coraggio Mi sento di dire coraggio Ok, tocca a te Allora perché l'ultima intervista la vuoi fare tu? Come perché? Io mi sento... Io sono fuori contesto. Se non lo faccio io, chi dovrebbe farlo, scusa? Siete buffi voi umani. E con questo cosa vorresti dire? Che non dovrei fare questa intervista? Cioè tu dici che dovremmo andare a casa? Eh sì... Puoi spegnermi, però mettimi in carica, sennò domani non ho l'energia per lavorare.